Evviva! Sono davvero felice e pronto per partire per le mie fantastiche vacanze matematiche! Ho tutto! Ho il mio bellissimo costume! Ho un bel numero intero! Ho anche preparato le mie ciabatte! Una bella frazione! Un numero decimale! E anche un mio bel asciugamano! Infine, ho una bella potenza. Manca qualcosa però. Ma certo, manca pi greco. E ora come faccio? Sono costretto a ricavarmelo. Il primo modo che viene in mente per calcolare pi greco è sfruttare la definizione. Dato una circonferenza, pi greco risulta essere il rapporto tra la circonferenza stessa e il suo diametro. Mi sono così procurato degli oggetti con sezione circolare per misurarne, appunto, circonferenza e diametro. Scelto uno degli oggetti, possiamo misurarne diametro e circonferenza. Con l'utilizzo del calibro, possiamo facilmente ottenere il nostro diametro della scatola in latta. In questo caso il diametro misura 10,15 cm. Con l'utilizzo di un nastro possiamo invece effettuare la misura sperimentale della circonferenza. In questo caso la circonferenza misura 31,9 cm. Ripetendo lo stesso procedimento con i vari oggetti otteniamo i seguenti risultati. Per migliorare l'approssimazione di π greco possiamo farne la media, ottenendo così il seguente risultato finale. Un altro modo per ricavare l'approssimazione di π greco è sfruttare la sua relazione con l'area del cerchio, ricordando che π greco è uguale all'area del cerchio fratto il raggio alla seconda. Per approssimare l'area del cerchio possiamo disegnare la circonferenza su un foglio quadrettato e contare il numero di quadretti in cui essa è racchiusa. Possiamo osservare che all'aumentare del numero di quadretti interno alla della circonferenza l'approssimazione migliora sempre di più, fino a raggiungere una approssimazione di pi greco piuttosto soddisfacente. Un altro modo per ottenere sperimentalmente π greco è sfruttare la sua relazione con il volume della sfera. Ricordiamo infatti che π greco risulta essere uguale al volume della sfera per 3 quarti per 1 fratto il raggio della sfera alla terza. Per ottenere una misura sperimentale di π greco, per prima cosa allora mi sono procurato degli oggetti sferici. Per prima cosa, effettuiamo le misurazioni di raggio e volume della sfere. Per calcolare il diametro e quindi il raggio della biglia possiamo servirci del calibro. In questo caso possiamo osservare che il diametro della biglia è di circa 2,48 cm. Per calcolare il volume della biglia invece ci serviamo di un contenitore graduato pieno di acqua. Osserviamo che il livello dell'acqua è pari alla tacca dei 20 ml. Inserendo la miglia possiamo osservare che il livello dell'acqua è circa 28 ml. Possiamo dunque allora ottenere facilmente che il volume della sfera è di circa 8 cm3. Possiamo ripetere lo stesso procedimento con le altre sfere. Per la boccia, per esempio, il diametro risulta essere di 9,13 cm Utilizzando un contenitore appropriato osserviamo che il livello dell'acqua sale da 600 a 1000 millilitri Possiamo allora osservare facilmente che il volume della boccia è di circa 400 cm Con i dati ottenuti sperimentalmente possiamo facilmente calcolare delle approssimazioni di pi greco Ricordando però che con questo metodo è piuttosto difficile avere delle accurate approssimazioni a causa della poca precisione degli strumenti a disposizione. Come fatto precedentemente, per ottenere un migliore risultato, mediamo i risultati ottenuti, ottenendo così la seguente approssimazione finale. Evviva, evviva! Finalmente ho trovato Pigretto in tanti modi diversi, posso finalmente partire per le mie vacanze!